Okay, riprendiamo l'esercizio, nel frattempo ho fatto anche il commit della soluzione sviluppata finora, così chi fosse rimasto indietro la trova su GitHub. Continuiamo con la nostra bellissima implementazione. Abbiamo un po' fatto il refactoring di questa classe root, abbiamo cambiato gli id in riferimenti a oggetti, Adesso dovremmo fare la stessa cosa su airline e airport, quindi eh, in airline quello che dobbiamo fare è aggiungere il riferimento a rotta e in particolare eh, non è soltanto un singolo riferimento ma è una lista, perché se vedete com'è com la relazione dal punto di vista di rotta. ad ogni rotta è associato un airport sorgente un airport di destinazione e un airline però dal punto di vista di airline e di airport abbiamo una relazione da 1 a n quindi abbiamo bisogno di una lista per contenere tutte le informazioni ricordatevi le diverse possibilità 1 a 1, 1 a n, n a n n a, n, n a m quindi adesso andiamo in Uh, torniamo, su, torniamo su Eclipse e aggiungiamo una lista di possibili rotte: private list. Di root, root, root roots. Questa lista va creata nel costruttore, quindi al fondo creiamo un this.roots mm. uguale new array, list, root, diamo jug list e aggiungiamo. Un getter e setter per questa lista quindi source generate getter e setter per roots e la stessa cosa la facciamo anche per airport quindi per airport aggiungiamo private list root roots creiamo la lista importiamo già list e creiamo anche qui il getter e setter ottimo adesso torniamo in ehm, flight.dao ora dobbiamo ancora fare qualche modifica per finire di collegare tutto quanto quindi quando creiamo una nuova rotta non abbiamo più tutte queste informazioni però da, da airline.id dobbiamo ricavare un oggetto airline da source.airport.id dobbiamo ricavare un oggetto airport e la destination airport id dobbiamo ricavare un altro oggetto airport e il resto, le varie stringhe invece possiamo eliminarle quindi come ricavare da un, da un intero l'oggetto airport Utilizzando la airport ID map, quindi airport ID map, punto, get Airport ID, che questa volta è source Airport ID. Questa cosa qua, questo oggetto che ci ritorna, l'airport id map lo salviamo in, un, eh, in una variabile temporanea che chiamiamo airport source airport e facciamo la stessa cosa per destination airport. Quindi ci creiamo una variabile temporanea che chiamiamo destination airport che è uguale a airport id map.get. di rest.getit destination airport id. Ultima cosa facciamo anche, eh, creiamoci un riferimento anche per airline, quindi airline, airline uguale airline id map.get, si aspetta un id che arriva da rest.getint quindi utilizziamo le informazioni che otteniamo dalla query SQL in particolare gli id per ricavare dei riferimenti a degli oggetti passando tramite identity map dopo tutta questa fatica <ride> dovremmo essere in grado di creare correttamente l'oggetto root l'oggetto root rotta cosa richiede? Una root, una, un id un airline source-airport, destination-airport più altre cose quindi in Flight FlightDAO aggiungiamo un counter una airline che non è più la stringa ma è quell'oggetto che abbiamo creato prima che si chiama airline un source-airport source-airport un destination-airport e poi tutto il resto dovrebbe essere uguale con ecco la R, airport. Tutto il resto dovrebbe essere uguale a prima. Ora, da rotta abbiamo creato i riferimenti ai tre oggetti. Adesso, nei due oggetti airport e airline, nei tre oggetti airport e airline dobbiamo aggiungere il riferimento a rotta. Avendoceli, siccome ce li siamo salvati, diviene particolarmente semplice adesso andare a creare questo riferimento con rotta. Ehm um, Quindi, source airport.get roots, ro roots ci permette di ottenere tutte le rotte di quel aeroporto sorgente. A questo aggiungiamo cosa? la rotta root, ricordandoci che però non dobbiamo aggiungere direttamente ma dobbiamo sempre, fare, dobbiamo sempre passare dall'identity map. Quindi root idmap.get root. E la stessa cosa la facciamo per destination airport. E per airline se siamo stati bravi e abbiamo fatto tutto quanto correttamente dovremmo essere riusciti a portare tutte le informazioni che avevamo salvato nel DB in memoria. Controlliamo. Quindi, se il DAO è corretto e non abbiamo errori ovviamente adesso il, questo main di prova va commentato perché la signature dei metodi non corrisponde più e quindi non possiamo più utilizzarlo e ci dà errore torniamo nel model e in modo molto empirico stampiamo la dimensione dei dati uh, quindi stampiamo system.out.println airlines.size airports.size roots.size Poi non abbiamo una classe testmodel ma possiamo crearla adesso, quindi nel package model creiamo una nuova classe testmodel come al solito, questo vi consiglio sempre di farlo perché prima di andare a collegare il codice con l'interfaccia grafica è più semplice spendere qualche minuto per creare la classe testmodel e testare il codice dal, da Java che è molto più veloce rispetto a ogni volta andare a inserire l'input nell'interfaccia grafica. Quindi è un piccolo investimento, ma poi si rivelerà molto utile. Quindi, test model, eh, copiamo soltanto la segnatura del metodo main, quindi andiamo in frightDAO, copiamoci la chiamata di main, test model, quindi model M uguale new model. Semplicemente creando un nuovo modello nel costruttore carichiamo tutte le informazioni e vediamo se ha funzionato. Lanciamo il nostro programma e come output vediamo 6000 8.066.000 quindi direi che come dati ci siamo. Verifichiamo però che... Eh, queste informazioni sono state ehm, correttamente inserite anche eh, all'interno delle varie relazioni. Quindi proviamo ad esempio a vedere, a farci istituire qualche oggetto utilizzando le relazioni che abbiamo appena creato. Ad esempio, se andiamo nel model e creiamo un metodo public list airport get airports. Questo metodo ci restituisce semplicemente return um, return this.airports. Adesso, visto che ci siamo, um, Vediamo anche, cerchiamo anche di programmare questa applicazione in un modo più corretto un po' più maturo rispetto al solito allora questa applicazione in questa, questa funzione questo metodo, scusate <ride> ci restituisce una lista di aeroporti se per qualche motivo uno dei metodi del DAO ci restituisse una lista nulla Adesso non dobbiamo preoccuparci se, se in realtà questo può accadere o meno. Cerchiamo di creare del codice sicuro, safe, in ciascuna implementazione, in ciascuna classe. Quindi diciamo, se per qualche motivo un metodo del DAO ci ritorna una, una lista nulla, noi con getAirports potremmo ritornare una lista nulla. Al test model. Per evitare questo, quello che posso fare semplicemente è mettere un if... Quindi se get se this.airports è uguale o uguale a null return new array list di airport. Perché fare questo? Perché se è nullo creiamo una nuova array list che è vuota che, e così questo ci permetterà di non cadere in possibili eccezioni, in possibili errori nel test model oppure nell'interfaccia della mia applicazione perché comunque sempre riceverò un array che o è vuoto o contiene le informazioni di cui effettivamente ho bisogno questo tipo di controlli io lo consiglio sempre di aggiungere soprattutto nelle porzioni diciamo soprattutto nella classe model perché queste poi vi evitano un sacco di possibili errori di, di implementazione o comunque le varie sul controllo delle varie condizioni di errore quindi nella classe, torniamo nella classe test model facciamoci esempio stampare Ora, otteniamo una lista di aeroporti prendiamo il primo, intanto abbiamo visto che questa lista è maggiore di, a lunghezza maggiore di 0, questo lo facciamo semplicemente adesso per fare qualche test, ovviamente non scrivete mai un indice se non siete sicuri che effettivamente ci siano gli oggetti, quindi prendiamo il primo elemento e otteniamo ad esempio tutte le rotte per quell'aeroporto, get roots, e le stampiamo. anzi facciamo, facciamo le cose in modo separato, prima otteniamo l'aeroporto e poi otteniamo le routes, quindi system, sysout, airport a uguale a m.getAirports, il primo della lista, stampiamo l'aeroporto a e poi stampiamo quali sono le rotte dell'aeroporto a. Proviamo a eseguire il test model. Quindi il primo rapporto è Goroca, non so dove si trovi, e poi abbiamo una serie di rotte. se volessimo potremmo anche fare il controllo su eh, facendo una query quindi select asterisco from root as r airport as a where r. Um, r punto R. source airport id vabbè scusate evitiamo di perdere tempo su, su questo che ci fidiamo che l'implementazione sia corretta poi in caso fate dei controlli voi e mi, dite, mi segnalate se qualcosa non fosse corretto allora, verso, concentrati sull'obiettivo, il nostro obiettivo è creare un grafo, finora abbiamo semplicemente creato il modello RM, come vogliamo creare questo grafo? Eh, vogliamo creare un grafo diretto, perché le rotte hanno una direzione, hanno un aeroporto di partenza e hanno un aeroporto di destinazione e lo vogliamo pesato. Come possiamo pesare un grafo che abbia delle rotte eh, di linea aerea, con il costo del biglietto, purtroppo però non abbiamo questa informazione, ma abbiamo un'informazione sulla distanza. In realtà non ce l'abbiamo direttamente, ma dobbiamo ricavarla. Non ce l'abbiamo direttamente perché da nessuna parte compare, cioè nella tabella rotta non compare l'informazione sulla eh, distanza, ma compare l'informazione su quali sono gli aeroporti di partenza e destinazione e quindi su qual è la latitudine e la longitudine di ciascun aeroporto sapendo la latitudine e la longitudine teoricamente siamo in grado di calcolare la distanza tra i due aeroporti aeroporto sorgente e aeroporto destinazione come facciamo a farlo? nel progetto vi ho incluso una libreria che si chiama Simple Lat-Long questa e questo è quello che proprio andremo a, a utilizzare per calcolare la distanza. Vediamo nella documentazione su internet come funziona. Quindi simple lat non Java, tra l'altro c'è il progetto su GitHub, è una Simple Lightweight Library per calcolare la distanza date latitudine e longitudine ehm, java doc dovrebbe essere qui ok forse è più semplice simple lat javadoc ok, qua abbiamo il javadoc dell'applicazione dell um. c'è una classe che si chiama lat long tool però non è quella che ci interessa semplicemente lat-long Questo permette di creare degli oggetti lat-long date dati due coordinate che sono la latitudine e la longitudine e poi Per se c'è un get distance da qualche parte, distance finalmente allora, l'at long tool ha una distanza. Quindi, abbiamo, dobbiamo creare, utilizzare due oggetti: l'oggetto lat long, lat lng. Per creare i due punti. Poi devo andare all'unità di misura e poi utilizzare questa classe latlongtool.distance, quindi questo metodo distance, questo metodo statico di eh, lat latlongtool, per calcolare la distanza tra questi due punti nell'unità di misura che gli specifichiamo. Quindi sembrerebbe abbastanza semplice. Quindi una volta che creiamo il grafo aggiungiamo i vari, i vari vertici in base agli aeroporti, in base alle rotte, e poi andiamo a calcolare per ogni arco il suo peso sulla base della distanza. Quindi, che tipo di grafo utilizziamo? Se guardiamo nelle slide sui grafi, c'è un bellissimo schemino sulle slide di jgraph-t che spiega quale tipo di classe dobbiamo utilizzare undirected o directed, abbiamo detto che vogliamo utilizzare un grafo orientato quindi andiamo verso directed weighted quindi siamo in questa colonna qui simple, multipseudo, non simple diciamo simple in realtà la stessa coppia di aeroporti potrebbe essere connessa da più rotte con eh, compagnie diverse. Però facciamo una prima implementazione semplice. Utilizziamo un simple directed weighted graph. Poi un'implementazione più realistica potremmo utilizzare molti, però per ora direi utilizziamo il simple. Quindi, Tornando nel nostro progetto di Eclipse, nel model creiamo un metodo public void create graph. E in questo metodo effettivamente creiamo il grafo. Quindi simple directed weighted graph simple directed weighted graph grafo uguale a new simple directed weighted graph e questa variabile grafo la definiamo tra le variabili di model chiamiamo grafo dobbiamo specificare il tipo di parametri i generics, ossia i vertici e gli archi il vertice è un aeroporto airport e l'arco è un default weighted edge E poi se non sbaglio qua dobbiamo anche indicare come parametro default weighted edge.class perché tutto funzioni correttamente. Abbiamo creato il grafo, aggiungiamo i vertici. Quali sono gli aeroporti? Ho tutta la lista di aeroporti, quindi graphs. Punto add all vertices a ah, grafo aggiungo this.airports ricordatevi che l'aggiunta dei vertici nel grafo si può fare in diversi modi questo è uno dei tanti altrimenti dovete iterare sulla lista di aeroporti e inserirli uno a uno ho creato il grafo adesso voglio creare i collegamenti, quindi gli archi per crearli itero sulle rotte quindi for root r due punti roots Adesso ho bisogno dell'aeroporto, per creare un arco ho bisogno dell'aeroporto sorgente, dell'aeroporto destinazione e del peso. Calcoliamoci il peso, che è un intero, in questo caso. Quindi int weight uguale a um, lat long tool. Punto Distance, fate attenzione che nel frattempo ho importato anche la libreria lat -long tool Che essendo già inclusa nel progetto e nel build path, non dovrebbe, dovrebbe creare dei problemi. Quindi, LATLOMTOL.Punto Distance. Point, one, point two unit. Punto 1 new simple lat long forse è semplicemente lat long senza simple new latitudine e longitudine e devo passargli le coordinate dell'aeroporto quindi r.get source airport punto eh, magari eh, dividiamo le cose creiamoci una variabile intermedia qua source airport destination airport, giusto per rendere i codici meno, un pochino più leggibile quindi airport source airport uguale r.get source airport airport destination airport uguale r.get destination airport quindi new lat long di source airport .get latitude controlliamo solo che vado inserito nell'ordine corretto Um, latitudine e longitudine quindi get latitude source airport.get longitude punto 2 new lat long di destination airport.get latitude destination airport punto get longitude unità quindi scusatemi per questa riga lunga poi cercherò di riportarla ad una dimensione leggibile quello che manca ancora è l'unità l'unità va specificata deve essere un length unit length unit possono essere chilometri, metri, miglia miglia nautiche, ROD utilizziamo chilometri e quindi come unità scriviamo length unit punto kilometer. allora perché si sta lamentando? perché ritorna un double quindi questo weight non è un intero ma è un double Tutto chiaro fin qui? Quindi vedete, avevamo un problema iniziale, quello di collegare, delle rotte, di collegare gli aeroporti secondo le rotte. Abbiamo creato un grafo, iteriamo su ciascuna rotta, abbiamo il problema di creare, di calcolare la distanza. Siamo andati a vedere, avevamo le latitudini e le longitudini dell'aeroporto di partenza e destinazione. Lavorare direttamente con latitudine e longitudine non è semplicissimo, però... Questo tipicamente succede in tutti i linguaggi di programmazione, esistono delle librerie per risolvere i problemi più comuni. Questo è uno dei più comuni, direi. E quindi, sfruttando questa libreria, questa semplicissima libreria, in una riga abbiamo calcolato la distanza. Adesso andiamo ad inserire effettivamente eh, l'arco. Per inserirlo una delle possibilità è quella di utilizzare di nuovo la libreria graphs.add edge adeggio tra l'altro promette di inserire direttamente anche il peso su quale grafo? sul grafo grafo source vertex e source airport destination airport e poi il peso e weight Grafo non grafo. Tutto chiaro fin qui? Quindi, se siamo stati bravi, in queste poche righe abbiamo creato tutto il grafo. Al termine, facciamoci istituire, facciamo solo due stampe per vedere se effettivamente abbiamo creato correttamente, per avere un'idea se abbiamo creato correttamente. Quindi, stampiamo il numero, ad esempio, il numero di archi e il numero di vertici. grafo punto vertex set punto size, grafo punto edge set punto size, dove vertex set, dove vertex set mi restituisce la cardinalità del numero di vertici e edge set mi restituisce invece la cardinalità del, del numero di archi. andiamo ora in test model e chiamiamo il metodo m.createGraph e vediamo cosa succede una bellissima eccezione loops not allowed Allora, loops not allowed, segniamo su jgraph-t, sulle slide, il loop potrebbe essere un self loop quindi dovremmo, contro dovremmo controllare che l'aeroporto di sorgente sia diverso dall'aeroporto di destinazione credo che il motivo sia quello perché per qualche motivo potrebbero essere uguali vediamo se questo è questo il motivo quindi torniamo nel model e controlliamo che l'aeroporto sorgente sia diverso dall'aeroporto di destinazione quindi, if source airport Ovviamente devo farlo dopo aver definito source airport. If source airport.equals destination airport e metto il diverso. Quindi se sono diversi effettivamente crea l'arco, altrimenti no. Vediamo se questo è il motivo. Torniamo in uh, test model. Sì, quindi era proprio quello il motivo. Ma questo non lo ricordavo perché capita <ride> spesso. Uh, fate attenzione. Prendete confidenza con la libreria e soprattutto con il tipo di eccezione, anche perché lo tipo di eccezione non era troppo verbosa, non era troppo chiara. Loops not allowed significa che c'era un loop, ossia c'era un, un, un qualche, una qualche rotta che aveva come aeroporto sorgente e destinazione lo stesso aeroporto. Teoricamente è possibile, non so bene per quale motivo un una rotta dovrebbe avere l'aeroporto rapporto sorgente-destinazione, perché dal punto di vista pratico, se sono voli commerciali non ha senso, se sono voli di prova, di test, se c'è cioè una qualche compagnia aerea che è specializzata nel test degli aeromobili, ad esempio, questo avrebbe senso. Eh, quindi fate attenzione, quando create il grafo, a controllare che i due nodi non coincidano, altrimenti se non create un pseudografo, i loop non sono ammessi. Quindi vedete che in totale abbiamo inserito 36.000 archi e 8.000 vertici. Ottimo. Adesso chiediamoci Qualche che, prima di lavorare sullo short spot, chiediamoci eh, quante componenti connesse ha il grafo. Sapete come si fa con JGraphT? L'avete già visto? Sì. C'è una classe che si chiama Connectivity Inspector che restituisce le informazioni sulle componenti connesse di un grafo. Quindi Connectivity Inspector ci dice se il grafo è connesso e restituisce anche il Connected Sets che sono i set delle componenti connesse quindi potremmo semplicemente um, stampare la dimensione di, di questa lista di set. Quindi proviamo ad utilizzare Connectivity Inspector per farci stampare delle informazioni su questo grafo. Quindi creiamo un nuovo metodo che, che, che, che, che chiamiamo public void eh, print stats. Ora if controlliamo che il grafo sia diverso da null, quindi se il grafo: è diverso da null this.createGraph quindi se il grafo non è stato creato, crealo perché chi dice che uno chiami printstats subito dopo createGraph potrebbe direttamente chiamare printstats e creiamo un oggetto connectivity inspector connectivity inspector C uguale new connectivity inspector di grafo e poi ci C C.connected sets quindi restituisci tutti i set um, relativi a tutte le varie componenti connesse del grafo quindi dato il grafo ci saranno n componenti connesse potrebbe esserci anche una sola e per ogni componente connessa mi restituisce il set dei nodi all'interno di quella componente connessa. Se ce n'è una sola mi restituisce tutto il set dei nodi di tutto il grafo. Se, i nodi non son, se non esiste alcun arco quindi ciascun nodo non è collegato a nulla mi restituirà tanti connected set tanti set quanti sono i vertici. Quindi sysout di c.connectedSets.size uh, Connectivity Inspector chiedeva dei parametri sì, V ed E quindi chiedeva i generics Airport default weighted edge. Ottimo. Ah, ovviamente non ho aggiunto la chiamata a m.print stats. Mi dice che ci sono 4933 componenti connesse. Sono tante. Facciamoci restituire la più grande delle componenti connesse. Quindi vuol dire che non tutti gli aeroporti sono collegati da qualche rotta o perlomeno per le rotte che abbiamo inserito, non tutti gli aeroporti sono collegati. Se abbiamo inserito tutte le rotte, vuol dire che qualche aeroporto non è collegato. Di questi 4.900, come facciamo a ottenere il set più grosso? Esiste un... Um... Non abbiamo una funzione che ci sostituisca direttamente quella più grossa, ma possiamo iterare su ogni set e salvarci quello più grosso. Quindi set di airport, best set uguale nulla, for set S2 punti C, punto, sets quindi iter tutti i connected sets. Ho anche bisogno di una variabile intera che mi dica la dimensione int size uguale a meno 1, o 0 anche. If S.Size è maggiore di size, che è questa mia chiamiamola best size, giusto per essere più precisi. Quindi se la, di .Size, se la dimensione del set è maggiore di best size, allora best size è uguale a s.size e best set è uguale a S no, non S è uguale a eh, no, probabilmente S è giusto perché S in quel momento contiene il riferimento al set su cui stai iterando e quindi Scusa. Non ho capito. No, no, dimmi. È un set, sì. È un set di airport. Um. Ma diciamo così: best size uguale a ah, new set ds, così new hash set ds, così siamo sicuri che faccia una deep copy in realtà tutto questo, tutto questo sarebbe meglio mettere un altro eh, metodo che chiamiamo public eh, set di airport che mi restituisce get biggest cc connected component strong connected component perché in realtà stiamo guardando un grafo eh, orientato e quindi si parla di componente fortemente connessa Quindi questo lo spostiamo qui, creiamo nuovamente un connectivity inspector e ritorniamo best set. Tutto chiaro quello che abbiamo fatto qui? Semplicemente iteriamo tra i set Restituiti da GetConnectedSet get e iteriamo e prendiamo quello di dimensione maggiore. Creiamo un nuovo set a partire da quegli elementi e iteriamo il bestSet. Quindi in test: model, se faccio set airport biggest scc uguale m get biggest scc importo i set poi stampo la dimensione biggest scc eseguo e alla fine vedo che c'è il più grande set, il più, la più grande componente connessa ha 3154 elementi. Quindi abbiamo una componente connessa molto grossa, ma mi immaginavo fosse così perché alla fine i principali aeroporti del mondo sono tutti connessi tra loro. E poi c'è qualche aeroporto che non è connesso, per qualche motivo. Ok, adesso, ultimo punto, siamo arrivati alla parte cruciale del nostro esercizio. vogliamo calcolare qual è lo shortest path tra due aeroporti, cioè qual è la sequenza di voli che devo prendere, le rotte che devo prendere, per raggiungere l'aeroporto, per andare dall'aeroporto di New York a quello di Tokyo. ok, quindi anzi facciamo diciamo che dall'aeroporto di New York voglio andare a Milano-Bergamo così sono sicuro che non ci siano voli diretti quindi quello che posso fare è itero sulla lista di set che rappresenta la mia componente connessa. Devo ottenere riferimenti ai due aeroporti, come faccio a cercare i due aeroporti dato, eh, il codice dell'aeroporto? Potrei fare una ricerca lineare o andare direttamente nel dataset, prendere il riferimento eh, dell'ID dell'aeroporto e utilizzare quell'id e sfruttare la hash map che ho creato prima. Uh, quindi posso farlo in java oppure posso farlo in, nel, nel db diciamo che per velocità lo faccio nel db dovrebbe essere icao sì quindi from airport select asterisco guarda se asterisco from airport where proviamo id affa affa id ta Iata, F -A, IATA uguale a dovrebbe essere questa la sigla aeroporto di New York ok o l'aeroporto dovrebbe essere proprio quello di New York che ha ID 8591 quindi segniamocelo 8.591 sperando che sia la stessa componente connessa e poi bgy dovrebbe essere quello di Milano Bergamo 1.525 allora, chiediamoci innanzitutto se i due sono collegati se esiste un path tra i due quindi creiamo, creiamo un metodo nel model che mi dica che mi calcoli lo shortest path tra questi due id. E poi all'interno facciamo gli eventuali controlli. Quindi m.get shortest path e gli passiamo i due id int id 1 uguale 8591 int id 2 uguale 1525 e nel metodo del model get short as path, path i passi id 1 e id 2 e stampiamo il risultato. Quindi implementiamo questo metodo nel model. Quindi ho due identity map, quindi mi, mi viene abbastanza veloce, dato i due ID, ottenere il riferimento ai due aeroporti, quindi Airport New York City uguale um, airports idmap.get id1, poi uno Airport bgy uguale Airport id map.get id2 if New York City uguale null o Bergamo uguale null throw new runtime exception gli aeroporti semplicemente generano un'eccezione, un, è una condizione rara che non dovrebbe verificarsi perché i dati li ho presi dal DB, quindi dovrebbero esserci, però giusto per programmare in modo un pochino più preciso, l'applicazione crea anche questa eccezione, faccio anche il controllo delle eccezioni, quindi gli aeroporti selezionati non sono presenti nel grafo diciamo nel grafo ma diciamo più generalmente nell'applicazione no, in memoria a questo punto come faccio a calcolare lo short aspect? abbiamo detto che in questo caso i pesi sono tutti positivi non ho pesi negativi sono distanze quindi nel peggiore dei casi la distanza è 0 se i due aeroporti coincidessero ehm, quindi posso utilizzare l'algoritmo di Dijkstra quindi Dijkstra JGraphT short expect algorithm short aspect algorithm che richiede come vertici airport come edge default weighted edge questo short aspect algorithm è uguale a dai, Qui bisogna passare riferimento al grafo. Perché non me lo trova? Dai, dai. short spot grafo senza grafo forse ah ovviamente si sì, scusate a new mancava mancava la new ok, quindi short aspect algorithm spa uguale new da short aspect di airport default edge e come parametro di passo grafo. poi come facciamo a calcolare la distanza tra due vertici c'è questo metodo get path tra source e sync quindi spa punto get path tra i due aeroporti. N nyc e bgy questo è un graph draft path che ovviamente come al solito vorrà i generics e ovviamente tutte queste classi sono state create per essere il più generiche possibile quindi bisogna specificare il tipo di dato su cui andiamo ad operare prima di stampare il path facciamoci anche dire get path weight che è semplicemente un double quindi double weight uguale spa weight tra New York City e Bergamo lo short expect. diciamo che ritorna la lista di aeroporti su cui devo airport. la lista di aeroporti su cui devo iterare per raggiungere, quali sono le fermate intermedie che devo fare quindi il valore di ritorno è gp punto, get vertex list dammi la lista dei vertici a partire dal, dallo short spot trovato e nel frattempo stampiamo anche il peso quindi sysout weight Nel test model adesso aggiungo un try catch perché se posso generare un'eccezione devo, devo poterla anche gestire. Quindi try catch, runtime, exception e mettiamo semplicemente una stampa. facciamo airport code error e vediamo se siamo, se, se, vediamo se siamo stati fortunati a, a trovare un certo spot tra i due. Quindi eseguiamo il test model infinity Air, airport code error. Se infinity, cosa vuol dire? Che non si trovano nella stessa componente connessa. Quindi abbiamo ottenuto un peso infinito perché non si trova la stessa componente connessa. Eh, proviamo a cambiare ID e, non so, prendiamo ad esempio eh, San Francisco. Credo che tra New York e San Francisco non ci siano problemi. 3, 4, 6, 9... Ok, continuiamo a tenere errori. Proviamo ad eliminare il try catch e vedere se l'errore è dovuto a qualcos'altro. Ah, ok, c'era un null c'era un null pointer exception perché ovviamente questo gp è tornato nullo perché non esiste un path tra i due. Allora, data la componente connessa più grossa, facciamo una cosa più semplice. Dalla componente connessa estraggo i primi due aeroporti. Visto che sono la stessa componente connessa, di sicuro saranno collegati. Quindi... Um, Creo una li questo è un set quindi dal set non posso eh, prendere i primi due elementi devo trasformare in una lista quindi um, new array list di airport di biggest scc.get punto get 0 biggest scc Air, la chiamiamo airport list e prendiamo i primi due id quindi int id 1 è uguale a airport list 0 int id 2 uguale get0.get get airport id airport list.get1.get airport id Ora dovrebbe proprio funzionare che okay, probabilmente non connessi proviamo a prendere il ok eh, proviamo anche a stampare però quali sono questi aeroporti quindi in realtà non si chiamano più New York City e Bergamo ma lasciamolo così per evitare di perdere tempo quindi sysout New York City sysout BGY Qui sappiamo che non sono realmente questi due. Quindi, sem semplicemente ci dice che per raggiungere Roche Harbor Seaplane Base goodness, Good News Airport ci sono 3.296 km e tutta una serie di fermate intermedie quindi vediamo dove si trovano questi aeroporti giusto per capire se Ok, se si trovano entrambi negli Stati Uniti, però evidentemente non sono direttamente collegati e ehm, per andare da uno all'altro bisogna fare tutta questa serie di passi. Passare da Seattle, eccetera. Beh, ovviamente poi i risultati dipendono dal grafo che abbiamo creato, dipende da come abbiamo creato, dipende da quali rotte abbiamo creato, eccetera. Adesso non ci interessa tanto il, i reali dati, perlomeno in questo esercizio, più che altro volevamo, fare, volevamo vedere come creare un grafo, il primo grafo pesato, con un'informazione non direttamente presente nel database, ma che abbiamo estratto. Abbiamo tirato fuori anche il numero di componenti connesse, fortemente connesse. E, avete domande a riguardo? Prima di lasciarvi, un'ultimissima cosa abbiamo speso una parte significativa del tempo di questa implementazione per creare il pattern ORM. Era veramente necessario crearlo? In realtà, se vedete nel model. la parte di creazione effettiva del grafo poi è molto compatta questa funzione Create graph è molto compatta perché noi avevamo fatto un grande lavoro a priori perché creato, di fatto avevamo creato già delle relazioni a livello RM e poi le abbiamo dovute traslare nel grafo tuttavia credo che ci siano delle implementazioni alternative per cui non sia necessario effettivamente creare le relazioni ma semplicemente usando l'identity map Potrebbe essere sufficiente, ehm, potrebbe essere sufficiente a, se semplicemente gli entity map potrebbero essere un'informazione sufficiente per creare il grafo. Perché se ci pensate, questa lista dove noi andiamo a salvare gli aeroporti, su cui poi andiamo a iterare per aggiungerli effettivamente al grafo, potremmo sostituirla con il grafo stesso. Quindi pensateci, e poi. Prossima volta che faccio l'autorizzazione vi propongo anche la soluzione alternativa che sarà molto più compatta. Buona serata.